Ali, le cœur de Rosa. Non, racisme. Oui, oui, oui. anti razzisti 2019 Usiamo il calcio come strumento contro il razzismo, il sessismo e tutte le discriminazioni. E con allegria, Che mi senti italiano? Vedete questo? Questo è un album di figurine, il primo album di figurine dei calciatori antirazzisti. Questa è la copertina, c'è una mano bianca e una mano nera, è un pallone, che è il pallone con cui noi giochiamo anche qua a Riace, e questi sono i ragazzi. Calciatori antirazzisti, non sono solo i migranti, ma siamo tutti noi. Ciao ragazzi, saluti da, da tutti gli amici. Eh. Mi chiamo Ali, eh, vengo dal Gambia, ho 21 anni, faccio il mediatore culturale e nello stesso tempo faccio anche il teatro, che mi ha cambiato la vita. E oggi sto qua a Riace per giocare insieme, divertirci insieme, sudare insieme, cioè puzzare insieme in realtà. L'aria che tira in realtà è bellissima, perché Mimmo Lucano ha fatto un gesto così bello per l'accoglienza. Il fatto che il mondiale anti-rassismo si fa qui è un segno fortissimo, perché hanno accolto dei ragazzi. Io penso che ci devono abbracciare persone o pesci, cioè io sono stato parte di quelli che le persone hanno abbracciato, cioè, ci sono tanti fratelli che i pesci hanno abbracciato. Noi siamo abbracciati dalle persone, ma tante di queste persone non ci vogliono, i pesci ci mangiano, i pesci sono felici di abbracciarci. Italia c'è rassismo, nel senso non bisogna fare il giro, tanta giri a dire no, c'è oh, qualcuno guarda, che non sa che vuol dire scambiarci, guardarci negli occhi e finché non c'è questo guarda facciamo schifo tutti. ci siamo ritrovati finalmente da, dopo cinque anni ci siamo ritrovati finalmente grazie a Dio mi chiamo mi chiamo Mustafa veniamo dalla Somalia per la prima volta ci siamo visti nel Sahara e siamo stati tre mesi insieme io l'ho riconosciuto e l'ho fatto e ricordare <ride> L'ho visto, l'ho detto, li conosci Adam che teneva il telefono quando gli dicevano chiamate vostra famiglia, che vogliamo bisogno di soldi, e lui ah, Adam li ha riconosciuti e mi ha ricordato. Ehi, ciao ragazzi! Ciao! Ciao Mustafa! Ho 18 anni, sto qui il teatro adesso. Il momento che non mi dimenticherò mai, era per me era il momento che bevevamo la benzina con l'acqua. Sì, loro mettono acqua benzina. benzina. Comunque volevano i soldi. Chi non li mandava i soldi... Anche comunque anche chi li mandavano li davano con acqua, no? Li, sempre li mischiamo questo... Comunque vi faccio guarire di sete anche vi picchio finché mi mandate i soldi. Nel momento che ci siamo incontrati comunque non, nessuno si pensava di incontrarsi, a fare amicizia, ognuno sì, sì. aveva paura, paura sì. e voleva salvarsi a se stesso. Quindi eh, comunque di vista ci conosciamo che ci siamo visti in Sara, eh. nel senso non ci siamo neanche parlati perché avevamo paura che ci picchino, eh, stavamo sempre attenti, eh, nessuno si occupava di incontrarsi un amico. Non è l'unico amico che ho trovato, I, i tornei, i precedenti tornei, l'ho rincontrato tantissima amici che ci siamo persi in Grigio Calabria all'entrata, de, dello Sparco, nella Libia, il nel Sudan, il Wisp, grazie a lui. mai nell'aria c'è proprio la cattiveria, fai le video, cioè, così la mettono nei social, ti provocano, cioè, perché vedi, tutti i video che vediamo sui social vediamo solo la reazione del negro cioè non vediamo mai quella dell'altra parte, sì, mi sento str strumentalizzato. Se vuoi parlare con me, vieni a parlare tranquillamente, scambiamoci pensieri, bello sorridiamo insieme. Perché tu hai avuto la possibilità di fare la geografia a scuola, io l'ho fatto a piedi. Cioè, Allora perché non ci guardiamo negli occhi, perché non scambiamo queste cose belle qua, non fare gli ignorantoni qua. in generale pallone di calcio pallone di, di sport proprio è una cosa bellissima soprattutto se riunisce la gente cioè abbiamo fatto tante corse correndo ma scappando ma qua facciamo corse correndo divertendoci allora questa cosa qua dice tutto e sorridiamo vedi gol questo campo sembra l'africa vedi cioè, cioè, cioè, basta vederla e cioè, ti dice proprio che sembra l'africa eh, qua in realtà vedi sto giocando sto giocando con queste scarpe ma in realtà lo facevo così ma ti faccio vedere era proprio così giocare così senza scarpe eh? a tutto andare Grande, grande fra... veri, veri, veri, la cosa bella, grande questa felicità. Eh? Eravamo in tre, adesso sono rimasta sola io. Mia mamma ha fatto il viaggio con noi qui, è tornata, è andata in Senegal, è morta di là. Allora io sono andato a prendere quest'anello qua, mamma stava malissimo, nel senso i tuoi figli sono partiti, non sai dove stanno. Io i primi giorni parlando con mia mamma, devo per forza cantare la nina nanna che mi cantava da piccola Cioè i primi giorni che sono arrivato qua, per farlo capire che stia parlando con tu Allì allì la minda giri Alindaghiri, Ali se tuundaghiri, Ali Pisindaghiri Panim, menuna turi dato. Mamma è tornata indietro perché non avevo soldi per attraversare il deserto in tre. E lei, come una donna, come una mamma, dice che andate andato figli, io rimango. Poi incontro Omar, questo uomo che aveva aiutato mia madre, mi ha regalato una terra. Io adesso ho cominciato a mettere i mattoni per fare il teatro. C'è già un bambino che sta giocando. Perché io, quel teatro che mi ha cambiato la vita, voglio che devo cambiare la vita di tanti bambini e far capire anche ai miei fratelli: guarda, è bello viaggiare ma non scappare. anti-razessisti anti, anti cosa significa quindi razessismo cosa significa io avevo due nomi quindi eh, la mia mamma ha scelto uno il mio papà è uno Farhan e Suhaib e la mamma è somalia la sola somalia solo, solo c'è guerra solo problema era io ho pagato 6200 euro 200 dollari, la mia piaccia. Qua se siamo nel mare, nel mare due sera, due giornate. Sono venuto a Sicilia, io venuto qua, ho fatto due mesi poi ho scappato la quella, Bologna, le altre città. Questo orizzonte era l'orizzonte che mi aveva incuriosito quando partivo e dicevo sempre eh, dopo quell'Oriente è che c'era. Sempre ero curioso di saperlo e oggi sono, uh, ho, sono ho attraversato, però vorrei almeno ritornare un'altra volta per poter visitare casa. Perché mi mancano i miei cari i miei genitori e uh, non ce la faccio più a vivere da Io guardo i volti con lo stesso sguardo di mia madre che guarda e non dice e non chiede e il suo sguardo è una parola forte che frantuma le ombre. Io cammino per queste strade che assomigliano sempre ad altre strade con l'andatura delle bestie, della gaggia e dei conigli, con un grido profondo piantato nella gola. Sul volto piantato si schiuse un sorriso.